UELLA BADALA Valentina alle porte, io voglio condividere con voi la ricetta dell'emblema di San Valentino che è il tortino dal cuore caldo quel tortino che quando apri c'è il cioccolato dentro che si scioglie e cola tutto dentro il piatto ottimo da condividere con la propria dolcissima metà quindi iniziamo subito la preparazione pochissimi ingredienti, facilissimo da fare, ci si prova non ho mai fatto, però <ride> ci si prova allora io condivido con voi la versione super basic che poi potete decidere di arricchire Allora, cioccolato fondente, io uso questo qua dell'S lunga che è al 75% quindi amaro ma non troppo Zucchero di cocco, guardate com'è bello granuloso Poi farina, potete usare una farina normale, io decido di usare questa qua di patate dolci perché uno voglio provarla e due secondo me va ad amplificare il gusto cioccolatoso il gusto terra di questa ricetta e del latte io utilizzo questo qua di soia vegetale ma voi potete utilizzare quello che volete potete arricchirlo aggiungendo cannella ad esempio oppure se vi sentite proprio gourmet della scorza di limone o di arancia dipende dalle preferenze io farò la versione basic quindi iniziamo sciogliendo a bagnomaria il cioccolato quindi sciolgo a bagnomaria 50 grammi di cioccolato quindi mezza tavoletta bagnomaria significa mettere una ciotola sopra dell'acqua bollente ho un pentolino l'acqua non deve toccare mai il cioccolato e piano piano si scioglie quindi sciolto il cioccolato bello sciolto Aggiungo un pochino di zucchero, aggiungo 3 cucchiaini, 2 e mezzo, mm -hmm. aggiungo la farina, sono um, 25 grammi di farina e aggiungo il latte leggermente riscaldato nel momento che inizio ad amalgamare tutto ogni farina assorbe in maniera diversa infatti questo ha assorbito un sacco saccasino quindi mi serve altro aggiungo poi un po' di sale che io utilizzo sempre, soprattutto sul cioccolato perché va a esaltare i sapori Direi che a livello di consistenza ci siamo, non lo farei più liquido. Quindi spostiamo nei pirottini. Io utilizzo questo stampo di pirottini in silicone così che non devo neanche imburrare i vari pirottini. Quindi vado a riempire i pirottini e siccome ne siamo amanti del rischio ma ponderato, facciamo un trucchetto così il risultato è assicurato, non diciamo a nessuno e conquistiamo il cuore insomma, bastasse questo comunque, dettagli quindi mettiamo un primo strato sul fondo e aggiungiamo un innocentissimo cubetto ma in realtà io un po' boh, massi andiamo di un cubetto in mezzo, così in piedi non fino in fondo, giusto a metà Lo vedete? Ecco, ho e vado a chiudere tappa tutto tappuccio. Chi? Io? Cioccolato? No, no, no, no, no, no, no, top e qua faccio l'altro no, no, no, no, no, no, no, no, no, Detto fammeli carini. E lo so, eh, dopo li sistemavo. Qui non deve andare in nulla sprecato. Vuoi fare di meglio, ma è un buon risultato. Va bene, ok. Non abbiamo. Eh, non abbiamo. Va niente. bene così. No. Sua master chef o bake ne... off Oh, piano. Via, e te lo porti via e se me lo porto via verrà con me no dai eh. ma l'hai portato tutto eh, no no no mettilo a metà è troppo grande per questo si sì. eh. eh, ma è cioccolato che ti frega sì, è cioccolato non si deve nascondere si sì, si nasconde non si vede niente Pronti per il forno, adesso l'inforno li a 200 gradi, adesso li osservo come un drago ma ci stanno veramente pochissimo. I tempi di cottura dipendono molto dalla grandezza dei vostri pirottini e dalla potenza del vostro forno, quindi io vi consiglio di fare delle prove prima del grande giorno per fare tutti i test e studiare tutti i tempi alla perfezione. Passati otto minuti, è tempo di sfornare e testare la riuscita, io so. È giunto il momento della verità. Allora lì, ah, ah, brucia, brucia, voilà. Uno è andato nel frattempo. <ride> Ragazzi, siete pronti per lo show? Bella, bada Direi che il nostro tortino dal cuore caldo con il nostro trucchetto è una certezza. Guardate che perfezione! Apro anche questo per farvi vedere, che è appunto sempre una certezza, e il nostro segreto non lo deve sapere nessuno da, da, da. Ui, qui ne avevo messo un pochino di meno e infatti il mio consiglio è mettete un bel cubetto di cioccolata dentro qui ne avevo messo uno e mezzo invece qui ne avevo messi due e si vede perché cola che è una meraviglia Ovviamente dopo lo shooting è giunto il momento del taste test Come ogni ricetta che si rispetti Ce la posso fare Ce la posso fare mm. Mm. Mm. Per i miei gusti è un po' troppo dolce, avrei utilizzato un cioccolato più amaro, però sapendo che l'avrebbe mangiato anche Jimmy, ho preferito trovare una via di mezzo tra i nostri gusti. È buonissimo, voi divertitevi, provatelo più dolce, meno dolce, con l'aggiunta di diversi aromi, arancia, scorza di limone, cannella, eccetera, e fatemi sapere se lo provate. Ovviamente non è solo il dolce per San Valentino, ma potete benissimo farvelo anche per merenda ottima merenda e basta non dimenticatevi il nostro trucchetto per la riuscita di questa ricetta sempre perfetta è un segreto è un segreto non ci scopriranno mai taggatemi su Instagram se la rifarete, io sono molto felice quando rifate le mie ricette e basta, noi ci vediamo al prossimo video se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale lasciate un commento ciao ciao